Buongiorno a tutti, sono a Milano eh, con Stefano Bettera eh, che è autore di Fera cosa giusta, un libro che ho appena finito di leggere e ho trovato molto bello e quindi mi è sembrato utile intervistarlo per Deni in the City. È un onore, soprattutto. Ah, grazie. <ride> Stefano, eh, ma tu questo libro sostanzialmente eh, parla di un'etica eh, basata sugli insegnamenti del Buddha. No? Quindi, è tutto sull'etica buddista, e, però c'è un qualcosa di strano, nel senso che eh, l'etica, almeno nel sentire comune, eh, viene vista come qualcosa di un po' secondario nel buddismo, perché non il buddista è tipicamente colui che si siede in meditazione e cura soprattutto di se stesso, però non agisce tanto nel mondo, cioè non si vede tanto volontariato, impegno da parte dei cosiddetti buddhisti. Come mai? Spiegaci questo paradosso. Ma in realtà il buddismo è di per sé impegnato. Perché se noi eh, ci ricordiamo quale fu uno degli ultimi insegnamenti che il Buddha diede ad Ananda. Prima di morire, quando lui gli chiese, Ananda stesso gli chiese qual è l'ultimo eh, detto, l'ultimo insegnamento che ci lasci, e gli rispose così: dice: Io ti dico soltanto questo: tutto nella vita è destinato a dissolversi, improntate il vostro percorso sulla cura. Allora, la cura vuol dire non soltanto banalmente prendersi cura, ma anche curare, guarire, intervenire là dove c'è la sofferenza, là dove c'è il disagio e portare la pratica lì. Per cui l'ultimo insegnamento, insegnamento che il Buddha ci dà è esattamente un insegnamento etico, cioè dove noi vediamo che ci sono situazioni di disagio, situazioni di difficoltà, in quel contesto lì agiamo e pratichiamo. Questo però vuol dire che non pratichiamo da soli, vuol dire che pratichiamo in un contesto che, che include anche altre persone. C'è chi parla di interdipendenza, per esempio. No? Tik Natan è uno di quelli che usa il termine interessere in modo molto eh, preciso e anche in modo molto efficace. Ma poi lui, scusa se ti interrompo, no, era figlio. anche molto impegnato socialmente no? appunto, infatti contro la guerra in Vietnam non a caso è totalmente buddista da questo punto di vista è totalmente fedele a eh, quello che è l'insegnamento di Gotama e infatti parlare spesso di buddismo impegnato Gotama uguale Buddha uguale Buddha, Buddha ovviamente eh, è il nome storico di questo signore che si chiamava Gotama Sakyamuni, eccetera eccetera eh, parlare di buddismo impegnato paradossalmente è un paradosso scusate il gioco di parole perché il buddismo già di per sé è impegnato cioè si pratica per gli altri e con gli altri e insieme agli altri non a caso, ricordo sempre, i buddhisti prendono rifugio in tre cose che sono il Buddha, il suo insegnamento e guarda caso la terza cosa è il Sangha, la comunità non è un caso che sia messa in una luce così importante perché è ovvio che la pratica è un sistema per creare una comunità per stare insieme e per cambiare insieme la sofferenza e infelicità in questo modo Grazie. Seconda e ultima domanda è che non vorrei annoiare troppo con queste cose Dai, troppo verità, tecniche. Che sono abituate a cose più... Esatto. No scherzo. Ehm, una cosa che mi è piaciuta di questo libro è che tu spesso fai riferimento al concetto di non sé, che è una cosa tipicamente dell'insegnamento del Buddha dicendo non è vero che il Buddha dice che non esiste l'Io, lui intende dire che l'Io è un qualcosa che continuamente si forma in maniera dinamica, è una sorta di processo che ehm, avviene nella continua relazione con le altre cose e con gli altri. E, e, e questo qua è un po' il fondamento dell'etica buddista. È vero ma è verissimo il buddha non ha nessun problema a parlare di se stesso in prima persona lo fa tantissime volte ma ci dice attenzione che se voi vi attaccate all'idea che esista qualcosa dentro di voi che è sempre così e non cambia mai i tibetani hanno un modo bellissimo per definire questa cosa dicono non c'è un punto di te stesso dove tu puoi puntare il dito e dire ecco quello sono io non solo è così ma quella Quell'insieme di condizioni che dà vita al nostro eh, essere in questo momento, che crea Stefano, Paolo e tutti gli altri, certo che esiste, ma esiste come un insieme di condizioni, quindi non solo noi siamo costantemente collegati a tutto ciò che ci, con, ci circonda e che fa parte di noi, ma siamo anche in continua trasformazione, il problema nasce nel momento in cui noi ci attacchiamo all'idea che questa cosa non si trasformi e quindi ogni volta che incontriamo una condizione che ci fa cambiare la viviamo come se fosse un problema, la sofferenza nasce proprio lì. Allora l'io certo che esiste, ma esiste come un processo, cioè come qualcosa che è un po' afferrabile con una mano e inafferrabile con quell'altra. Grazie, stupendo. Allora vi consiglio di leggere questo libro, ora mettiamo perché fa abbastanza freddo, le cose sono esatto, cambiate in questo esatto. processo dinamico e quindi ce ne andiamo a casa. Ciao, allora. grazie a tutti. Ciao, Ciao Paolo, grazie.